Questa è la storia di Kevin e il cocai Triestin. Prima parte. Mi chiamo Kevin, sono un cocai Triestin e sono nato sui copi di una casa. Sono appena venuto fuori del e ho una fame maledetta. Questa qua è quella sola se mia mamma, ma pare che non mi interessi niente di me. Ma sembra che sia ora di pranzo e lei mi dice che andrà a cercare qualcosa. Sì, sì, la dici, la dizzi, ma la è sempre qua. No, no, la svoia via per buon. Sì, sì, la è stata brava, finalmente si mangia. Ostia che bon, questo deve essere un poco di pan. E così che maniamo, che vi servite voi a contarmi la nostra storia, la storia dei cocai di Trieste. Guarda che i nostri vecchi vivevano in mare e mangiavano le scovasse di vapori. Ma dopo il 54, a Trieste arrivava sempre meno vapori e non era più cosa mangiare. E così tutti i cocai andavano in fulania a mangiare la roba delle campagne. Ma i fulani non hanno più voglia di sapere la terra. E si hanno fatto siori vendendo tutte le campagne e non era più cosa mangiare. Insomma, non si trova più neanche una parruccia e si è così tignosi che si ha colpito anche il bidone delle scovasse per paura che le rubi e così tutti i cocci sono venuti a Trieste perché si impiene invece che ne dà di mangiare. Dopo un poco, mia mamma è andata via e la mia galla sta solo. Ma approfitterò per cercare di volare. Ah! È troppo difficile! Proverò di nuovo nel prossimo clip!